Grazie Presidente. Il progetto GE è un progetto eh, di riduzione dello spreco alimentare, un progetto per, eh, appunto, come abbiamo detto, per trattare lo spreco alimentare e perciò la frazione umida nei mercati, un progetto che è stato elaborato e finanziato dal Dipartimento Ambiente e dall'Assessorato all'Ambiente. Perciò è un progetto che comunque noi sposiamo ed abbiamo abbracciato eh, proprio anche come sperimentazione su un sistema di gestione eh, dello spreco alimentare. Eh, noi oggi eh, possiamo eh, valutare o comunque eh, cercare di fare un, uh, un tentativo ecco, di recupero eh, de, di quei fondi e eventualmente eh, a, mh, ci muoveremo affinché il progetto presentato eh, tempo fa eh, venga poi riportato avanti per appunto, la sperimentazione e anche per, eh, diciamo, ecco, per garantire anche il lavoro a quelle persone che comunque hanno collaborato eh, nei mesi trascorsi con, con l'amministrazione. Chiaro che non possiamo però prendere delle, eh, in via definitiva delle, non possiamo dare delle promesse definitive proprio per, perché dobbiamo fare comunque dei tentativi, insomma, sia di recupero dei fondi, che è comunque la parte più importante. Perciò, in variazione, bisogna capire se quella somma è, è possibile, eh, comunque, intercettarla e reinserirla nel capitolo di bilancio proprio per eh, come dire, mh, ultimare eh, il percorso che avevamo iniziato mesi fa. Ecco, è un, questo è un impegno che comunque possiamo prendere, cioè di valutare chiaramente per non eh, come dire oggi eh, dire che comunque i fondi li abbiamo individuati e li abbiamo stanziati, però è un percorso che comunque porteremo avanti. Perciò presidente, noi oggi ci dobbiamo astenere perché comunque dobbiamo fare delle valutazioni tecniche eh, con gli assessorati competenti e anche chiaramente con eh, chiedo gli cortesemente che al pubblico di fare silenzio. Grazie,